Buongiorno a tutti voi e bentornati. Qui vediamo una lente composta da due lenti. La parte sotto ingrandisce 10x. Stiamo ingrandendo 10x con la parte sotto. La parte sopra ingrandisce 8x. Adesso usiamo quella sopra. Ingrandisce 8x. E quella sotto ingrandisce 10x. C'è anche scritto sopra. Vediamo giriamo la lente, quella sotto è un 8x e quella sopra bisogna andare più vicini è un 10 per adesso le sommiamo eccole qui e abbiamo un 18 per andiamo molto attaccato l'oggetto vediamo che ingrandisce molto vedete il retino della stampa messo a fuoco quindi questo è un 18 per una lente composta a due denti 8x e 10 per insieme 18